Siamo in un normalissimo villaggio voi direte ma no questo non è un semplice villaggio questo è un villaggio che sotto di lui nasconde un segreto veramente pazzurdo e qua dice chiaramente una cosa una casa normale di villager ci dice e vabbè allora noi entriamo se entriamo non succede niente no troviamo il letto come ben vedete troviamo un po' di cose ma se noi andiamo da questa parte ci dice un secret underground base Cioè praticamente una, una base segreta sottoterra. Wow, Wow Andiamo ragazzi c'è questo villager qua non se so avete capito Ma sto villager qua in casa sua Ha una base segreta sotto la terra Oh porca puzzarda scurreggiona Vabbè scusate se ho detto questa cosa Non dovevo dirla Però andiamo avanti qua ci sono i tappeti grigi, Tutto quanto bellissimo Tipo questa casa poi tutto colorato Dio insomma più o meno Però eh, ci sono luci No non è vero però mm, C'è la vegetazione Ci sono i pescioloni Che bella questa cosa No basta la voglio avere io La voglio avere io cioè, Questa dovrebbe essere un underground ragazzi Cioè, nel senso Una cosa sottoterra no Fighissimo Bellissimo Vediamo quali segreti Nasconde questo posto Io spero che ci sia qualcosa di divertente Perché Se no mi arrabbio <ride> Cioè veramente Allora prima di tutto qua Vediamo Un po' di cosette Tipo uh, Cose Come potete vedere Però scendendo sotto dai scendiamo sotto da questa parte perché non so dove si scende sotto allora c'è appunto questo coso di pesci e tutto quanto bello però qua vedo qualcosa di strano eh vedo qualcosa di molto strano Praticamente questa dovrebbe essere l'armeria L'armeria che ci può conferire Tante armi effettivamente Ci può dare la spadona in È Molto bella che non è una spadona è un'ascia Ma vabbè la stessa cosa Non è vero lo so che non è la stessa cosa Però poi qua c'è anche il piccone in diamante E qua mi prendo mi, mi rubo un po' di cose ragazzi Perché c'è cioè nel senso le cose qua eh, sono belle cioè nel senso perché che non le vuole prendere Sono tutte quante bellissime ci, Mi mancano solamente i piedini E ho tutto ecco ce li ho già i piedini Grazie dammi i piedini Ok perfetto perfetto oppure pure i piedini hmm, però vedete questa parte qua questa parte di lava qua hmm, che cosa sarà mai eh? chi lo sa che cosa ci potrebbe mai essere qua cosa si potrebbe mai nascondere qui bene sono molto curioso di scoprire tutto questo sono proprio curioso di capire che segreti ha questo underground questo sottoposto questo bosco sotto il posto ha tanti segreti secondo me Tipo questa libreria secondo me non, non è una libreria normale, secondo me questa libreria potrebbe nascondere a qualche altro segreto. Tipo se scaviamo qua dietro sicuramente ci sarà qualcosa. No, non, non c'è niente, ok. Va bene, la smetto di fare il deficiente. Però andiamo avanti, magari possiamo trovare effettivamente qualcosa di... Wow, tipo queste coltivazioni, beh, queste coltivazioni possono essere veramente strane se ci pensate C'è del grano un po' sospetto, molto sospetto devo dire, molto suspicious, suspicious molto, E tipo qua c'è una cascata che va verso l'alto Ecco questa cascata dove ci porta, vediamo un attimo, da nessuna parte, ok Bello <ride> Allora possiamo andare anche da un'altra parte Tipo questo posto cos'è E non c'è niente qua dentro Iniziamo a giocare Ah praticamente qui mi dice uh, Vabbè Minecraft, ma è un Cubecraft E poi dopo dobbiamo fare un'altra cosa Che praticamente ci dice di followare le instruction Ovvero le istruzioni sarebbero tipo mh, Tutte quelle istruzioni bellissime e bellotte. Però dato che dovrebbe essere un minigioco horror Io direi che ci sta perfettamente Il minigioco eh, Oddio la cosa horror Guardate qua che cosa bella. Lo sapevo io che prima si era buggata. Lo sapevo. Ne ero al 100% sicuro. Perfetto. Bisogna prendere. No, però è sbagliata questa musica. Caspita. Ok. No, anche questa è sbagliata. Ok, questa è più giusta. Ok, perfetto. Ora va meglio. Yu. Adesso prendiamo queste caramelle. Ok, ho vinto, mi dice. Perfetto, sono contento di aver vinto, guarda. Cosa devo fare adesso? Praticamente devo tradare con un villager, cioè nel senso cambiare con un villager le cose. Va bene. Allora, oh santa maria, ma che caspita di villager è questo? Scusami un attimo. Allora, devo prendergli 10 candy per l'Halloween coso. Allora, questo villager... Santo cielo, ma... Cioè, mi sono girato... C'erano tutti, raga, comunque con questa musica è molto peggio. Cioè, terribile come cosa, eh. è, è veramente orribile. Ho perso, mi dice, perché dovevo muovermi di più, ho capito, cioè, eppure a tempo, capito, cioè, nel senso non è che puoi permetterti di perdere tempo, praticamente devo andare su, uh, su, ah, sul lato giusto per non cadere, eh, però qua è impossibile, cioè, di... vabbè, a caso, cosa... eh, no, eh, non è andata bene, però, non è andata bene affatto, ho perso di nuovo, mi dice, vabbè, ok, <ride> allora dobbiamo vincere, perché sennò qua poi dopo sì, ci siamo... Answer the question, che praticamente vuol dire rispondi alla domanda Oh mio dio, uh, allora i pumpkins uh, crescono sulle vines o sui... Uh, ma che caspita ne so uh, Qua, qua, qua, credo qua, giusto Ho vinto, sono stato bravo, praticamente non ho capito nemmeno io cosa ho fatto Guardate, lasciam perdere che è meglio uh, Praticamente qua mi dice, devo prendere un salmone Wow, ok, va bene, prendiamo il salmone, vieni qua salmone Qua mi verrebbero da fare un sacco di battute però evito di farle L'ho preso Oh l'ho preso il salmone Non mi dire che non l'ho preso Perché se sennò... no Allora io sono un esperto Cioè <ride> Allora dammi qual... Da dai per favore fammi prendere il salmone mm, Ho perso... Allora mi sto innervosendo raga Mi sto innervosendo Non è una cosa bella Perché detesto perdere Allora You lost a butter No to butter <ride> Whatever eh, Non so cosa vuol dire questa cosa Quindi facciamo che uccido solamente sti qua no Non ho letto Cosa devo fare? Non ho capito so Devo usare la Grave Digger <ride> Cosa devo fare, raga? Non ho capito Cioè, ah, ho capito li, Devo scavare, li, li devo mettere giù qua, giusto? No, ho perso Mi sto nervosendo, eh Perché non sono per niente chiari Non sono per niente chiari, non sono. Mind down, find and pick pick up a bone Cioè, praticamente dovrei fare, dovrei prendere Un, uh, ok, ho capito Devo, devo trovare un, un coso, un... un un blocco di Bon che dovrebbe essere. Dai, come caspita? Si chiama in italiano l'osso? Mannaggia, il mio cervello. Allora, io devo. Allora, petizione per il mio cervello. Un neurologo deve controllarmi, evidentemente, perché ho problemi intellettivi. cioè, tipo ho problemi cognitivi, secondo me, raga. E eh? non è possibile che non riesco a concentrarmi per due secondi. Drop down, tua sorella. Allora, co cosa devo fare? Devo, devo cadere. Ma cadi tu. Non rompere le pappole. Però, ho capito, devo cadere tanto. Senza morire, però ho vinto, avete visto, sono stato bravo, lo so, lo so, questa volta sono stato molto bravo. Uh, cosa devo fare? Adesso dice non toccare il laser, va bene. Eh, cosa. Che laser? Sono un po' propenso ad aver paura, ho capito, devo saltare, che figata! Qua mi piace proprio perché io salto sempre al laser. Wow, sono stato bravissimo. Beh, insomma, non è che cioè, mi sto un po' annoiando, signore, cioè si sveglia un attimo, no? Perché nel senso, poi questi minigiochi sono sempre più inquietanti ogni secondo che passa. Oh porca scurregiona! avete visto il laser si è velocizzato tutto ad un tratto porca maialona scurregiona. Vieni qua laser non ho paura di te te lo faccio vedere io che sono bravissimo No adesso da questa parte guarda che sta diventando difficile non prendete per il sedere perché Io sono bravissimo mi chiamavano il saltatore di laser Non lo sapevate questo? Io son... mi chiamavano sempre così da piccolo Non perché mi stavano prendendo in giro no ma ti pare Uh, ho vinto comunque. <ride> Bene. Adesso mi dice. Eh, ok. Quindi praticamente devo rompere un oh, Ho capito. Un log. Ho Capito, quindi rompo. Ho vinto, avete visto, sono stato bravissimo, non so se era quello che ho dovuto fare. Però ho vinto comunque. Perché state ridendo? Cioè, non. allora, ehm, qua devo. C cosa devo fare? Non ho capito. Cosa... Ah, ho capito, ho capito dal minigioco Cioè, nel senso, non cadere semplicemente, restare il più a lungo possibile qua sopra. O scurreggiona, Santarellona. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, dai, non è giusto, ho voluto vincere, questa mi piaceva, nonostante non avessi capito niente Allora devo fare uno snowman, ok, va bene Allora, lo snow, come faccio? Ho capito, devo, devo craftarlo però prima, quindi tanto Così, no, E devo, devo fare lo snowman però, veloce C Come si faceva lo snowman? Così, ho vinto, sei sì, tua madre No cioè nel senso tua madre Nel senso però lo dico a me ovviamente Quindi cioè nel senso mia madre a me Shoot five ba bats Praticamente devo uh, Fare cinque Ammazzare cinque Di questi cosi volanti Che voi avete già capito cosa sono Sono pipistrelli ecco Gi Giustamente il mio cervello deve sempre far vedere che ha qualche problema cognitivo Che secondo me dovrebbe essere risolto da, un, da, da una persona esperta Come ben vedete, ma io giustamente no Par Parkour and eat cake Pr Praticamente devo fare il parkour, ok Facciamo il parkour uh, Andiamo da questa parte Mannaggia la scurregionaggine No, no, no, allora io sono bravo nel parkour Non ti permettere mai più di non dire che Allora, via via, sono bravissimo Guardate che io so proprio... Dai però se non mi dà il tempo come caspita faccio ad arrivarci me lo spieghi mi devo rompere le scatole a quanto pare Ok basta la musica va rotto le palle scusatemi tanto ma non cioè eh, musica rompi palle non la voglio Qual è il prossimo minigioco soprattutto che iniziano a ripetersi mi, mi nervosisco Ok il mio high score is 8 cioè praticamente eh, il mio score è 8 bene Abbiamo vinto anche con questo minigioco fantastico del Minecraft mini-giocoso. Delle due modalità bellissime. E quindi um, mi raccomando lasciate like o iscrivetevi al canale o attivate la campanellina o fate quel che volete. Vi compriamo altri video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!